Buongiorno, il titolo della lezione di oggi è Bianco come il latte, rosso come il sangue, i colori del corpo umano e non solo. Il titolo è una parodia di un famoso recente romanzo da cui è stato tratto anche il film e i colori, soprattutto il, il bianco e il rosso, saranno il filo conduttore di questa presentazione. La colorazione esterna che hanno gli animali è molto importante nei confronti di individui della stessa specie o di altre specie. Pensiamo a meccanismi di riconoscimento, di richiamo sessuale o di difesa come il mimetismo. Il colore è dato dai cromatofori presenti nel tegumento oppure dall'effetto combinato di pigmenti e microstrutture dello strato superficiale del tegumento stesso. E vediamo in questa immagine un, un pesce molto alla livrea molto molto colorata e, mh, esistono eh, nel, negli animali e cosiddetti a sangue freddo eh, alcune tipologie di, di cellule che mh, portano eh, che hanno al loro interno del, dei granuli di, di, di pigmento e, mh, il mh, i, i cromatofori appunto sono delle cellule contenenti granuli di pigmento colorati che possono spostarsi all'interno della cellula determinando cambiamenti di colore o anche schiarimento o scurimento se questi eh, pigmenti sono, ehm, sono, per esempio, la melanina. Quindi sono pigmenti che danno una colorazione bruno-nera. Eh, questi cromatofori quando eh, contengono appunto melanina, si chiamano melanofori. Nei vertebrati si trovano nel derma di pesci, anfibi e rettili e, eh, qui vediamo infatti una eh, immagine di una preparazione istologica di pelle di pesce in cui eh, vediamo superficialmente eh, l'epidermide, la tasca della scaglia, qui, marcata con il numero 6, e il, il derma è questo che sto indicando con, con il mouse e eh, i cromatofori ovvero i melanofori in questo caso sono eh, proprio situati nel, nel derma eh, ci sono diversi eh, diversi cromatofori cioè cromatofori di diverso colore il complesso colore nei, nei pesci è appunto dovuto al eh, alla combinazione di, di cellule eh, pigmentate che riflettono il, il giallo in questo caso si chiamano xantofori il rosso eritrofori la luce bianca leocofori e la, la, il blu e eh, si chiamano cianofori i melanofori invece producono eh, una colorazione eh, nera marrone eh, le cellule pigmentate eh, si espandono e si contraggono con il comportamento dell'animale i livelli di luce e, e la distribuzione di queste cellule cambia eh, con l'età anche del, del pesce nella pelle di uccelli e mammiferi non ci sono cromatofori ma melanociti cioè cellule che hanno soltanto melanina e che si trovano negli strati più profondi dell'epidermide quindi in questo caso, al contrario di quanto avviene eh, in pesci anfibi e rettili, le cellule eh, che portano il pigmento si trovano eh, più superficialmente, cioè nell'epidermide, sebbene in questa, negli strati più profondi. La melanina è, è contenuta in granuli che sono chiamati melanosomi che sono trasportati alle cellule dell'epidermide, che sono appunto i cheratinosciti, come protezione dai raggi ultravioletti. I melanosciti si trovano anche nei follicoli delle penne e, e dei peli, eh, quindi penne negli uccelli e peli nei, e nei mammiferi. La vistosa colorazione del piumaggio degli uccelli è data dalla combinazione della melanina con la microstruttura delle fibre di cheratina delle, delle penne. E, mh, una cosa interessante è che nella specie umana, indipendentemente dal colore della pelle, si trova lo stesso numero di eh, cellule che portano melanina, cioè lo stesso numero di melanociti che sono circa eh, 1200 per millimetro quadrato. E in questa immagine vediamo una ricostruzione, uno stereogramma di un di una, una porzione di, di pelle umana in cui vediamo lo strato superficiale che è l'epidermide lo strato più profondo che è il derma eh, lo strato anche, eh, il più profondo di tutti è il, rappresentato dall'ipoderma qui possiamo riconoscere eh, il follicolo di un, di un pelo e l'emergenza del, del pelo eh, se eh, andiamo a, a focalizzarci su questo quadratino che ingrandiamo eh, andiamo a vedere dove si trovano i, ehm, i melanosciti si trovano proprio nello strato più profondo quindi ehm, a livello del dello strato de, dei cheratinociti cioè del, delle cellule dell'epidermide che formano una, eh, un epitelio pavimentoso pluristratificato vediamo qua quante eh, file di cellule ci sono. I melanociti sono delle cellule completamente diverse da, eh, da quelle eh, che costituiscono appunto l'epitelio eh, eh, del, dell'epidermide e ehm, sia i melanociti che i cromatofori, come vi stavo dicendo, sono un tipo di cellula completamente diversa dal resto delle cellule e hanno anche addirittura una diversa origine embrionale e m, questo è, è importante perché eh, sono cellule che derivano da m, quando si forma durante l'embrogenesi quando si forma il sistema nervoso derivano da popolazioni cellulari che non sono proprio sistema nervoso ma hanno a che fare con il sistema nervoso e che si eh, chiama eh, queste cellule si chiamano eh, cellule della cresta neurale eh, il cambiamento dei colori può essere eh, attuato in, in alcune specie, eh, come per esempio eh, nei pesci piatti eh, come le, i rombi e le, le sogliole, eh, dalla, ehm, dallo spostamento eh, sotto mediazione del sistema endocrino dei eh, granuli di pigmento nei processi cellulari dei, dei melanofori. Un, come vediamo in questo, in questo schema eh, una concentrazione di pigmenti a livello dei eh, melanofori eh, causa uno schiarimento della pelle mentre una dispersione dei pigmenti eh, eh, provoca un, eh, un, un oscurimento del, della pelle sembrerebbe il contrario ma invece è così si può provare a, a, a a Simulare questo effetto con dei pezzettini di carta eh, colorata su un, su un tavolo, simulando proprio lo spostamento eh, dei, dei melanosomi, cioè de, de, dei granuli di, di pigmento di melanina all'interno dei, eh, dei melanofori. Oh, questo eh, sicuramente eh, fa, eh, fa vedere appunto l'effetto di. Di, di, questo, di questo spostamento mh, che è spesso sotto l'effetto uh, endocrino, cioè mh, viene provocato da una reazione del, dell'ambiente esterno. Il camaleonte della specie eh, Furcipe, eh, furcifer pardalis è un esempio di come gli animali possano eh, cambiare, eh, cambiare colore e, e della, eh, della sorprendente eh, eh, variazione di colore di cui è capace proprio questo, questo rettile e in questo caso eh, il, il colore eh, riesce a, a, a cambiare grazie a eh, dei minuscoli cristalli di, di guanina in grado di assumere rapidamente sfumature diverse. Questi cristalli sono contenuti in cromatofori speciali che sono chiamati i ridofori, che sono presenti in due strati. Lo stiramento e il rilassamento di queste cellule, cambiando il colore della luce riflessa, consente all'animale di, di cambiare colore. Eh, solo i maschi adulti posseggono lo strato superiore di ridofori completamente sviluppato e lo utilizzano eh, non per mimetizzarsi, ma per attrarre femmine o per intimidire maschi rivali. Quando l'animale è in uno stato di rilassamento, quindi i cristalli sono più ravvicinati, questi riflettono luce azzurra, la quale a sua volta, combinata con i pigmenti gialli della pelle, fanno apparire il camaleonte verde. Lo stiramento delle cellule, invece, lo spostamento del, di questi cristalli, di questi microcristalli di, di guanina produce una varietà di colorazioni che vanno dal giallo al, al rosso. Ma eh, i, i colori, eh, vi ho parlato di quelli esterni, eh, non sono soltanto appunto quelli esterni, né nel, nell'uomo né eh, in altri animali. E, eh, parlando di colori eh, che, sono, che si possono trovare come produzione eh, di sostanze eh, a livello del, del corpo umano, ma non solo, ehm, oppure di, ehm, di, di, nel caso di, eh, de, del sangue eh, abbiamo la, la presenza appunto di un colore eh, rosso, quindi bianco e rosso come ehm, due eh, materiali eh, che eh, possono essere considerati a livello eh, di, di, di, di sostanze nutritive, quindi di nutrimento, ma sono sostanze completamente eh, diverse. Intanto vediamo da che cosa è dato il colore. Il colore bianco del latte è dovuto alla presenza di grassi, mentre il colore rosso del sangue è dovuto alla presenza di eh, emoglobina a livello del latte soltanto di, eh, dei globuli rossi, eh, quindi non di tutte le cellule del sangue, ma dei globuli rossi. Eh, latte e sangue sono fluidi di origine molto diversa. E il latte è una secrezione, il sangue invece è un eh, tessuto. Eh, il latte è un, un, un alimento, è un'emulsione un con globuli di grasso di dimensione molto variabile da 0,1 a più di 10 micrometri. A seconda della specie animale, il latte ha diverse componenti, la cui quantità varia considerevolmente. Eh, ad esempio la percentuale dei grassi raggiunge valori molto alti nei, nei mammiferi archeodattili dei, dei climi freddi o nei mammiferi marini in genere. Nelle foche e nei cetacei si raggiungono valori superiori al 50%. Che cosa contiene eh, il latte? Innanzitutto l'acqua è il componente principale, circa l'85%. Um, I grassi costituiscono eh, la fonte principale di, di energia, e soprattutto sono grassi saturi. E naturalmente ci sono anche proteine e, eh, e carboidrati e zuccheri come il, eh, il lattosio. La percentuale di questi eh, nutrienti, cioè proteine, eh, grassi e, e zuccheri, sono eh, variabili fra eh, varie, varie tipologie di eh, mammiferi, compreso, compreso l'uomo. I glucidi, cioè gli zuccheri presenti nel latte, eh, sono costituiti in tutte le specie eh, eh, animali per la quasi totalità dei de, de, de, de glucidi, appunto, dal, eh, da uno zucchero che è un disaccaride, cioè è ehm, dato dal, dall'unione di due zuccheri semplici, di due monosaccaridi. Questo disaccaride si chiama lattosio ed è costituito da galattosio e glucosio, eh, come vediamo nel, nello schema, che eh, sono legati da un legame 1,4-beta-glucosidico. Eh, per scindere durante la, la, la digestione del, dell'alimento latte, per scindere il, il lattosio, occorre un enzima che si chiama lattasi, che è un enzima eh, inducibile. Le proteine sono invece per due terzi rappresentate dalla famiglia delle caseine. Eh, oltre al, alle caseine ci sono proteine del, del siero eh, che sono di elevatissimo valore nutrizionale e biologico e in genere eh, sono termolabili. Sono sintetizzati nella ghiandola mammaria come appunto eh, proteine eh, del, del siero, la beta-lattoglobulina, l'alfa-lattoglobulina e la latoferrina, altre proteine si trovano eh, si possono trovare nel, nel latte, ma sono di origine eh, extra-mammaria, eh, come le immunoglobuline. Eh, inoltre, nel, nel latte ci sono eh, enzimi, eh, tra cui l'isozima, che ha un'importante funzione perché è una, ha un'attività eh, antibatterica. Ci sono poi eh, sali minerali in forma eh, solubile e insolubile. Eh, Calcio e magnesio si trovano nelle miscele di, di caseina e poi ci sono eh, vitamine eh, che sono liposolubili come la vitamina A, la E e la K, e vitamine idrosolubili come eh, la C, la B2 e la B9. Ci sono anche vitamine in quantità minori eh, come del gruppo B, la vitamina eh, PP, la colina la, e la biotina e anche presente anche la vitamina liposolubile eh, di in minore quantità, ecco perché non l'ho inserita eh, al, nel gruppo appunto delle vitamine eh, liposolubili. Il latte si diceva che è una secrezione, eh, il processo di secrezione è una delle specializzazioni in cui sono implicati gli epiteli che formano le le unità funzionali delle, delle ghiandole in questo caso. Eh, unità funzionali delle ghiandole eh, come ghiandole salivari, mh, come il fegato, come la ghiandola mammaria in questo, in questo caso. E, mh, la ghiandola mammaria è una ghiandola esocrina eh, formata eh, molto complessa, si chiama tubulo alveolare composta, vediamo uno schema della ghiandola mammaria e il prodotto di secrezione è drenato attraverso un eh, dotto eh, ramificato, attraverso eh, che poi confluis confluisce eh, per i vari eh, alveoli, eh, anzi per i vari gruppi di alveoli, confluisce poi in un unico dotto eh, escretore. La fuoriuscita del latte avviene a livello di una struttura chiamata eh, capezzolo che ehm, coevolve nei mammiferi, cioè evolve insieme al, eh, al labbro carnoso. Quindi c'è proprio, si assiste ad una eh, evoluzione sincrona del, della possibilità quindi del, del piccolo mammifero di succhiare eh, il latte al, alla mammella della propria madre. Eh, Qui vediamo una, una, una mammella, quindi con una ghiandola mammaria eh, umana. Eh, il corpo ghiandolare è formato da lobi, eh, ciascun lobo è formato da lobuli, quindi strutture eh, organizzate, sono eh, in... in... sotto organizzazioni del, della, del, del, del lobo. E, e... Ciascun lobulo, quindi, è un gruppo di alveoli eh, che eh, contengono cellule eh, secernenti che confluiscono il, il latte, eh, dopo averlo prodotto naturalmente, eh, in dotti eh, lattiferi o, o, o dotti galattofori, eh, uno per ciascun lobo. Eh, il dotto eh, galattoforo o sbocca in superficie in eh, corrispondenza appunto di questa papilla dermica chiamata capezzolo. La mh, cosa interessante eh, è che eh, il latte appunto viene prodotto da, da questi alveoli, eh, del, questa ghiandola composta, eh, ha due tipologie di secrezione eh, a seconda della composizione chimica del, della secrezione stessa. Eh, può mh, avvenire una secrezione merocrina per quanto riguarda la parte eh, proteica e eh, per i lipidi invece abbiamo una secrezione apocrina. Cosa vuol dire questo? Che eh, le cellule nella secrezione merocrina Rilasciano soltanto, eh, soltanto il prodotto di secrezione. Quindi ehm, avverrà una, una produzione di, di proteine eh, circondate da vescicole. Queste vescicole arrivano in prossimità della membrana plasmatica e fanno fuoriuscire il prodotto di secrezione. Nella secrezione invece apocrina, eh, che riguarda appunto. I, I lipidi è tutto l'apice del, della cellula che eh, viene eh, secreto insieme al, al contenuto eh, lipidico, quindi pezzi di cellule si eh, avviano al, nel, nel fluido eh, che chiamiamo appunto latte, quindi due diverse tipologie di, eh, di secrezione. Latte e mammelle sono diventati protagonisti nel XVIII secolo quando il biologo svedese eh, Linneo, eh, che tutti sicuramente eh, conoscete, eh, iniziò a classificare le specie in, in gruppi in base ai loro tratti caratteristici. Linneo si rese conto che una serie di animali, compresi gli umani, allattano quindi si rese conto di una caratteristica veramente eh, importante eh, di questi animali che l'inneo chiamò mammiferi questi animali chiamati mammiferi hanno, eh, sono caratterizzati dall'avere tutti quanti ghiandole mammarie e l'inneo appunto chiamò questi animali mammiferi che significa che allattano quindi la caratteristica Principale dei mammiferi eh, eh, uno potrebbe pensare che la caratteristica dei mammiferi sia la viviparità i, i mammiferi eh, partoriscono eh, figli eh, piccoli piccoli eh, figli vivi quindi non, non fanno le uova questo in realtà non è vero per tutti i mammiferi eh, infatti qui vediamo eh, L'echidna e l'ornitorinco che fanno parte del, del gruppo dei mammiferi chiamati monotremi che eh, non no, no, no partoriscono figli eh, vivi, non, non, non, fanno, eh, non, non, non sono vivipari, ma fanno le uova. Quindi, sono dei mammiferi ovipari e però li, li, li consideriamo assolutamente mammiferi perché anche questi hanno delle ghiandole mammarie. Le ghiandole mammarie ancora molto semplici non c'è ancora un, eh, un capezzolo eh, infatti il labbro carnoso nell'echidna e nell'ornitorinco c'è c'è una struttura che insomma, assomiglia molto di più a un becco piuttosto che a un labbro carnoso e la ghiandola però eh, la ghiandola mammaria esiste è associata al, al pelo e quindi i piccoli di, di, dei monotremi, dell'echidne dell'ornitorinco succhiano questa secrezione eh, a livello del, eh, del, della fuoriuscita dei, dei dotti di, della ghiandola mammaria che assomiglia un po' a una ghiandola sudoripara. Eh, il latte, abbiamo detto anche prima, varia la propria composizione eh, chimica. Ehm, a seconda del, del vertebrato del mammifero preso in considerazione e le foche dal cappuccio producono latte per il loro cucciolo che è molto più grasso di una, di una ricca crema quindi questo chiaramente è come eh, difesa dal, dal clima freddo balene e delfini eh, allattano eh, il seno al, al, al seno i loro piccoli e, e mh, anche i i pipestrelli che sono fanno parte del gruppo dei, dei chirotteri producono latte eh, quindi anche mh, mammiferi che ci sembrerebbero un po più strani rispetto a cani, gatti elefanti rinoceronti umani eh, allattano quindi sono proprio eh, accumulati da questa caratteristica quindi eh, Possono essere veramente considerati tutti con questo carattere comune quindi eh, ghiandola mammaria a produzione del latte oltre ad avere un'altra caratteristica molto importante che è proprio peculiare dei mammiferi sulle mammifere che è quella di avere i peli qui vediamo una bella immagine di eh, un marzupiale nella tasca eh, nel, nel marsupio del, della madre che sta eh, nutrendosi eh, di latte attaccato ad, ad un capezzolo, quindi ad una, a, ad una ghiandola eh, mammaria che sta producendo il latte. E notiamo che nei marsupiali, che, pure sono, eh, che sono mammiferi, però la viviparità si sta evolvendo, non è ancora completamente. Eh, non ha completamente raggiunto eh, la, diciamo, lo stato di, di, di evoluzione che troviamo nel, in altri mammiferi per cui il piccolo viene partorito in una forma che ancora è eh, immatura molto immatura e quindi eh, il piccolo ha bisogno di stare nella tasca marsupiale eh, e nutrirsi di questa secrezione eh, de, di latte prima eh, di avere una, eh, una vita eh, autonoma. Le ghiandole del, del latte, eh, in tutti i mammiferi eh, esclusi i marzupiali e monotremi, eh, quindi i mammiferi che chiamiamo euteri, ehm, le mammelle si sviluppano lungo una linea del latte. Qui vediamo un, un maiale, una. La femmina che ha eh, le, le, le mammelle tutte su, una, su un, una stessa linea chiaramente poi è doppia e, e qui vediamo un, una, uno schema che rappresenta una femmina di specie eh, umana e, quindi le mammelle si sviluppano lungo una, quella che si chiama linea del latte che si estende su ciascun lato della pelle ventrale del, del tronco dalla radice dell'arto anteriore a quella dell'arto posteriore eh, e anche nell'uomo appunto la mammella si posiziona eh, in, questa, in questa linea nella, in una posizione che va dalla, dalla radice della scella al tubercolo eh, pubico eh, e il numero e la localizzazione delle ghiandole mammarie e dei capezzoli è in stretta relazione con il numero dei, eh, dei neonati eh, partoriti. Il latte, eh, abbiamo visto che è un, un alimento, quindi questo colore bianco ci ha accompagnato per descrivere il latte e il, mh, la struttura che lo, che lo secerne e abbiamo visto che è un alimento anche molto importante, molto ricco in, in grassi, proteine e zuccheri ma anche il sangue è un alimento, quindi eh, il colore eh, ci riporta ad una stessa funzionalità se è un alimento, eh, e qui vediamo un, un, un vampiro naturalmente, è un personaggio di fantasia ma i vampiri invece esistono davvero, eh, infatti ci sono dei, dei pipistrelli, dei chirotteri, come vediamo in questa immagine, eh, questo si chiama vampiro di, di Azara, eh, che è diffuso in, in America centro-meridionale e si nutre esclusivamente di sangue di altri vertebrati, in particolare di animali domestici, che è prelevato attraverso dei morsi inferti con affilatissimi incisivi. E addirittura evita eh, questo, questo pepistrello evita la coagulazione del sangue eh, attraverso una eh, glicoproteina anticoagulante che è nota come draculina eh, contenuta nella nella sua saliva ma anche molti artropodi sono ematofagi cioè si nutrono di sangue quindi il sangue eh, può essere un alimento il sangue contiene eh, proteine contiene eh, nutrienti eh, importanti e, e, e quindi ci sono diversi eh, artropodi rappresentati come vediamo in questa immagine per la maggior parte da insetti ma abbiamo anche qui un, eh, un esemplare eh, di una di una zecca che non fa parte de degli insetti ma fa parte del grosso eh, gruppo eh, grosso film degli artropodi e questi eh, questi animali sono eh, importanti dal punto di vista proprio anche della eh, patologia eh, umana o, o, o veterinaria perché eh, molto spesso sono vettori di eh, microorganismi, eh, ma anche di microorganismi eucariotici, cioè di, eh, di protozoi che causano mh, varie malattie. Eh, un esempio di eh, eh, insetti che succhiano il sangue, che sono proprio veramente adattati a succhiare il sangue, sono i pidocchi addirittura guardiamo le unghie di questi, eh, di questi insetti che servono proprio per attaccarsi a, a, a capelli e a peli eh, abbiamo la, la scimice eh, abbiamo il flebotomo mh, flebotomus papatasi eh, che porta un che è vettrice di una, di una malattia molto importante che è l'esmaniosi. Il, il tafano, che è, semplicemente, tra virgolette, è, prelevando è, il, il sangue è, può portare è, diverse. può, può in, inserire nel circuito è, ematico umano degli, degli animali che, che colpisce. Eh, diversi batteri. Eh, ma l -l -l -l -l forse l -l -l la cosa che tutti conosciamo più da vicino è eh, la, la, la malaria, cioè eh, l'Anopheles, le la -la zanzare del genere Anopheles, riescono a trasferire un protozoo che si chiama Plasmodio, che è l'agente che causa appunto questa gravissima malattia. Poi abbiamo la glossina cioè la Morte, anche questa ematofaga, la cimice dei letti e poi, come detto prima, non un insetto ma un, un altro artropode che è eh, la, la zecca. Il sangue eh, ha una composizione ehm, che eh, comprende una parte eh, cellulare e una parte invece. Eh, non eh, cellulare, la parte che non comprende le cellule e che si mh, può eh, notare dopo eh, centrifugazione, è, eh, si chiama plasma e il sangue, eh, a differenza del, della secrezione latte, non è assolutamente una secrezione, ma è proprio un vero e proprio tessuto, un tessuto liquido. e Il suo colore rosso è dato da, eh, dai globuli rossi, cioè da cellule eh, che contengono una proteina particolare che si chiama emoglobina, che a sua volta comprende un, eh, un, un gruppo eh, non proteico che eh, contiene ferro e che è responsabile di dare il colore rosso proprio al, al, a tutto il sangue. Questo perché? Perché eh, i, I globuli rossi, ovvero gli eritrociti, eh, rappresentano eh, la stragrande maggioranza della parte cellulare del sangue, vedete che comprende circa 45-47% del, eh, del volume del, del sangue e i globuli rossi rappresentano eh, praticamente la quasi totalità del, delle cellule. Eh, il plasma contiene acqua, proteine, lipidi, glucosio, aminoacidi, ioni e fra le proteine abbiamo le albumine, le globuline e il, il, il fibrinogeno che serve per la coagulazione del, del sangue. Eh, come dicevo prima, gli eritrociti sono il, la maggior parte delle cellule del sangue, eh, sono chiamati anche globuli rossi perché... Eh, hanno una particolarità nei mammiferi cioè sono prive di, di, di nucleo quindi sono globuli quindi sono eh, delle, delle cellule globose ma mh, schiacciate al centro proprio perché mancano di questa eh, struttura poi ci sono in minore quantità eh, i cosiddetti globuli bianchi eh, che ehm, alcune dei quali contengono granuli, quindi sono chiamati granulosciti e altri non contengono granuli. Fra le cellule bianche del sangue che non contengono granuli ci sono i linfociti e i monociti che hanno, questi ultimi, la capacità di diventare macrofagi a livello del tessuto eh, connettivo. Qui vediamo il, i globuli rossi al microscopio elettronico a scansione eh, con questa forma a disco Ce ne sono circa 5 milioni per millimetro cubo eh, nella specie eh, umana, quando invece i globuli bianchi eh, rappresentano eh, 5.000-10.000, eh, quindi vediamo che sono eh, un millesimo rispetto alla quantità del, de, delle cellule eh, rosse. Eh, come vi ho fatto notare prima i globuli rossi eh, non solo quelli umani ma dei mammiferi mancano di nucleo invece eh, in altri vertebrati eh, le cellule rosse hanno il, il nucleo eh, quindi qui vediamo uno striscio di sangue di rana in cui appunto vediamo i ritrosciti eh, nucleati eh, ma non solo eh, negli, negli anfibi ma anche eh, Nelle rettili, negli uccelli e nei pesci, eh, le, cellule sono, le cellule rosse sono tutte nucleate anche se eh, il nucleo eh, non è eh, attivo, quindi nei mammiferi si assiste proprio a una eh, espulsione di questo di questo grosso organolo cellulare durante la maturazione dei, dei globuli rossi che eh, quindi pro, ehm, che, mh, nella specie umana dura circa sette giorni e avviene nel midollo osseo e poi i globuli rossi eh, maturi o, o quasi maturi, in questo caso si chiamano reticolosciti, presenti in minima parte, ehm, vanno eh, nel circolo eh, sanguigno, nel circolo ematico. La struttura eh, dell'emoglobina che vediamo in questa eh, immagine è quella della, di una proteina che ha una struttura quaternaria quindi fatta da quattro ehm, polipeptidi e ognuna di queste catene polipeptidiche si chiamano globine queste catene polipeptidiche ci sono due globine alfa e due globine beta eh, ognuna di queste globine porta un gruppo che si chiama prostetico cioè un gruppo non proteico che è un gruppo M. L'eme, vediamo questa molecola qui schematizzata, è, un, è una porfirina che contiene un, un atomo di ferro. E, e questo, questo gruppo conferisce il colore rosso. E questo, questo gruppo M si trova anche non solo nell'emoglobina, ma anche nella mioglobina che si trova nei muscoli e nei citocromi che, si, che sono mh, proteine che si trovano nei eh, mitocondri e la cosa interessante è che una struttura simile a quella del, del, dell'eme quindi simile al, alla porfirina è, è, è la struttura che troviamo nella clorofilla eh, vediamo questa molecola che ha al centro un, eh, un atomo di eh, magnesio invece che avere un atomo di ferro, quindi la clorofilla che troviamo nel, nel cloroplasto eh, di una, delle cellule eh, vegetali. Eh, ho finito questa breve presentazione e vi lascio, se volete poi eh, prendere le, le referenze da cui sono state tratte alcune informazioni e, e le immagini eh, e vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.